Ehi, hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video ragazzi, un nuovo video ma un'esclusiva ragazzi, un glitch per eh, sbuggare i posti auto buggati che avete eh, do eh, un ringraziamento particolare ragazzi a eh, Quit Noob che mi ha aiutato, senza di lui non sarei riuscito a a ottenere questa cosa, questo glitch, quindi lo ringrazio e grazie ancora amico per eh, avermi aiutato, muchas gracias para tu collaborazione, ombre y siempre siga así, muchas gracias. Quindi ragazzi eh, torniamo all'italiano. Allora io con questo metodo ragazzi ci ho eh, sbaggato i veicoli che abbiamo nel deposito veicoli speciali ragazzi. Avevo il blazer acqua buggato. E con questo metodo sono riuscito a sbagliare il blazer acqua ragazzi e quindi adesso me lo porta eh, normalmente allora con questo metodo possiamo sbagliare tutti quanti posti auto che abbiamo buggati ragazzi ma tutti e se dico tutti sono veramente tutti ragazzi quindi a questo punto eh, L'unica cosa che, diciamo, dobbiamo e dovete fare è una sola, ragazzi. Dovrete prendere un pezzo di carta e una penna, se non avete buona memoria. Se non fate delle foto con il telefono, ovviamente quello vero, a ogni garage, ragazzi. Perché vi dovrete ricordare tutte le auto. Allora, in primis, ragazzi come vedete io eh, qui in tutti questi garage ho delle auto diverse o comunque se ne ho alcune uguali le ricordo quindi fate bene attenzione a tutte le auto che avete seconda cosa ragazzi se avete lg rh8 eh, o lg retro custom che eh, comunque non vi ricordate o auto che non vi ricordate quelle saranno bad spot ragazzi ma adesso andremo a vedere con certezza allora io qui ragazzi vi consiglio di non avere eh, né lgrh8 ok anche se in questo caso io mi sembra che ne ho una comunque cercate di non avere lgrh8 e cercate eh, di non avere faggio nei garage in maniera tale che eh, quando andremo alla ricerca del posto buggato sapremo sicuramente che quello è un posto buggato perché ragazzi? perché solitamente i glitch ti fanno o con le Faggio o con le LGRH8 solitamente dico solitamente perché alcune volte io l'ho fatti anche con la Sanchez e quindi eh, è un po' difficile diciamo focalizzare il veicolo che cerchiamo specialmente se ne abbiamo più di uno io per esempio qui ho parecchie Sanchez con livrea, però sono tutte diverse e, e quindi comunque me le ricordo e il punto ragazzi è uno solo come ho già detto possiamo anche avere eh, veicoli eh, doppi però eh, quei veicoli doppi che noi abbiamo dovranno essere veicoli improbabili per fare i glitch, cioè che non avete mai usato per fare i glitch perché nella procedura in cui eh, andremo ad operare ragazzi, e solo in questa procedura potremmo vedere le auto che sono buggate, non le potremo vedere normalmente, non le potremo chiamare ma solo come sto facendo io adesso cioè avviando una preparazione di un colpo ragazzi, eh, dove in questa preparazione vi fa selezionare il veicolo per esempio se voi prendete la prima della fleca okay, non vi fa selezionare il veicolo perché l'ester eh, la macchina è di lester e quindi si va con la macchina dell'Ester ma nel secondo colpo nella seconda preparazione come questa che è Kuruma vi fa selezionare il veicolo quindi qui lasciate tutto come sta mettete completi come cazzo prepara a voi non conta nulla Ok, io qui lo faccio prima una volta con completi personalizzati e poi una volta senza completi personalizzati quindi potete farlo come cazzo volete lo faccio due volte ragazzi per farvi capire bene il meccanismo come vedete io sono mm, in una sessione privata anzi ero in una sessione privata ragazzi quindi lo, calcolate che io lo sto facendo in sessione privata avete bisogno di un amico ovviamente che vi dà una mano e che entri con voi nella missione anche perché da soli non è possibile avviarla quindi a questo punto ragazzi se troverò un metodo per farlo da soli perché ci sto pensando eh, intanto trovato questo beccatevi questo è più che valido però se troverò un metodo per farlo da soli che una mezza idea ce la potrei avere eh, ve lo farò sapere insomma lo porterò sul canale anche perché ho altri bei video da portare eh, e andremo a vedere poi in seguito però eh, sempre il tempo mi serve ragazzi quindi quando arrivate qui ragazzi a questo punto avete 4 minuti per cercare l'auto che è buggata ragazzi ok quindi eh, voi sapete mh, magari le vostre auto doppie, come vedete qui c'è BMX BMX5 ovviamente eh, perché sono le BMX che io ho nei posti auto però, eh, non nei posti auto scusate, nelle rastrelliere però comunque basterà cercare ragazzi, andate immediatamente verso destra con la freccetta e troverete subito le auto buggate io qui eh, sono andato un po' più ragazzi miei insomma però comunque vedete lgrh82 lgrh8 e abbiamo queste lgrh8 ragazzi io queste lgrh8 in garage ne ho solo una o comunque ne avevo solo una e invece ci sono queste lgrh8 che cosa significa che se noi qui in questo eh, menu che appena vi ho fatto vedere, insomma, troviamo delle LG RH8 che non ci risultano in garage o addirittura macchine che non ci risultano, che non, non abbiamo mai visto che si sono andate a baggare così alla cazzo di cane facendo così le potete sbaggare una volta che avete eh, tirato fuori l'auto uscite dalla missione, ragazzi, prendete l'auto e la andate a vendere allo Santos Custom. Allora io qui stavo guardando se mi si era sbloccato qualche veicolo speciale eh, però non mi si è sbloccato mh, perché probabilmente non è questa la LG che sta bloccando il mio veicolo speciale Tant'è vero ragazzi che io ho trovato anche una retro custom perché io avevo il vizio molti di voi vi ricordate che io avevo il vizio di doppiare le auto con le retro custom e quindi avevo anche qualche retro custom quindi arrivate allo Santos Custom e vendete ragazzi, vendete per forza, sì o sì. Sto vedendo se si può mettere in un garage con dei posti vuoti, mi sembra di sì perché comunque ho provato e sembra che vada, però per non rischiare di spostare il posto vuoto da una parte all'altra io vi consiglio di venderla. Se avete il blocco giornaliero e non potete vendere le auto purtroppo questo è un problema. Con questo glitch ragazzi risolverete anche il problema di targhe. Eh, qualora avreste dei, avete dei posti buggati quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare semplicissimo io qui eh, come vedete stavo sempre controllando se potevo se eh, qualunque cosa e a questo punto ragazzi basterà riavviare semplicemente la missione che stavamo facendo ritorneremo in preparazione di Lester e e riavvieremo nuovamente la missione e faremo il tutto tale e quale come lo abbiamo fatto prima come ho già detto ci sono quei 4 minuti di tempo per esaminare bene tutte le nostre auto se non avete buona memoria come ho già detto o fate una foto col telefono non ai vostri garage ma alla lista dei vostri garage oppure ve li scrivete appena ragazzi io più di questo non so che dirvi eh, questo glitch come ho già detto è un'esclusiva penso che eh, sia un glitch abbastanza utile fatelo girare questo video ragazzi fatelo girare fatelo girare perché molti hanno i posti buggati e molti hanno la necessità di risolvere questa questione dei posti auto buggati ragazzi quindi eh, se voi risolvete il vostro problema perché sicuramente che lo risolvete ragazzi perché li ho risolti io, vedete LGRH82, LGRH83, queste io non le avevo in garage ragazzi, queste sono tutte auto che io non ho in garage, sono tutti posti buggati ragazzi, quindi andrò a sbaggarli e eh, come ho già detto entrate nella missione, uscite nuovamente dalla missione e... Eh andate a vendere l'auto ragazzi dovete fare solo questo dovete far sparire quell'auto in maniera tale da liberare il posto perché altrimenti se non lo farete eh, sposterete semplicemente i posti come nel vecchio glitch che avevo portato anche io per spostare i posti nella clubhouse io adesso ho tutti i posti disponibili nella clubhouse e tutti quanti i posti disponibili nei vari garage quindi sono super contento ragazzi di questo glitch e, e come ho già detto prima ringrazio eh, Quit Noob per la sua collaborazione Che siamo stati un pomeriggio a litigare con questo glitch eh, E quindi valeva la pena portarlo ragazzi Valeva veramente la pena portarlo Come ho già detto fatelo girare Se risolvete il vostro problema non siate egoisti Passate il glitch agli altri amici fatelo girare anche perché, comunque ragazzi è molto utile come glitch come ho detto non è un glitch dei soldi però è utile ragazzi colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi il contest road to k mi raccomando eh, partecipate allora qui una volta che eh, avete fatto tutto che avete liberato tutti i posti ragazzi che cosa dovete fare? vi suicidate in maniera che salvi Mettete, non so, ultima posizione, dove cazzo vi fa voi? Io mi sembra ultima posizione, sì. E ritornate in una sessione solo a inviti. Perché questo? Sono inviti perché almeno non ci rompe il cazzo nessuno e per, eh, si fa questo passaggio ragazzi in maniera tale cioè il cambio sessione in maniera tale che se abbiamo qualche posto buggato nel deposito veicoli speciali i posti buggati si sbagheranno automaticamente senza che noi andiamo in garage e portiamo l'auto dove la dobbiamo portare in questo caso a me eh, l'unico posto che mi manca dei veicoli speciali non si è sbloccato però ciccia piano piano lo sbloccherò però intanto vi volevo portare il glitch. Detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere, vi lascio un salutone, fate girare il video e al prossimo video. Ciao belli!